Il 14 luglio il primo ministro Edouard Philippe ha annunciato che dal 2018 in Francia l'obbligo al vaccino verrà esteso da 3 a 11 vaccini. Il motivo sarebbe una nuova epidemia di morbillo. Eppure secondo la biologa dottoressa Sirine Ben Mamou lo scoppio di morbillo era prevedibile e pronosticato da epidemiologi. Lo scoppio di morbillo recidivo non deriva da una copertura vaccinale troppo debole come sostiene l'Organizzazione della Sanità OMS, pensi attraverso il vaccino stesso. Poiché secondo i loro studi, con la vaccinazione contro il morbillo si raggiungerebbe soltanto un'immunità temporanea. Ciò significa che l'autodifesa del corpo contro un'infezione dura solo per un breve periodo. Al tempo dell'introduzione del vaccino contro il morbillo, tanti bambini si ammalavano di morbillo acquisendo così un'immunità a vita, la quale nella popolazione adulta dei paesi industrializzati era del 100%. Gli anticorpi venivano trasmessi dalla madre al bambino durante la gravidanza e l'allattamento. Così i neonati soggetti a malattie venivano protetti e quando i bambini si ammalavano di morbillo erano in parte già protetti ed in grado di superare la malattia. La dottoressa Sirin Ben Mamu spiega con una retrospettiva di 40 anni siamo in possesso di dati obiettivi che ci permettono di capire l'influsso del morbillo. Negli studi in cui sono stati esaminati gli effetti delle vaccinazioni sul sistema immunitario attraverso le generazioni, si giunge allo stesso risultato. Il numero degli anticorpi delle persone vaccinate e quindi dell'autodifesa diminuiva di generazione in generazione. Alla luce di tali fatti, l'aumento dell'obbligo vaccinato finale non porterebbe agli effetti desiderati, a parte quelli del bilancio finanziario dell'industria farmaceutica.